Si tratta di un prodotto veramente dalle performance che posso dire, per quanto mi riguarda, superano le performance della microfibra, al di là del discorso ambientale, ma proprio a livello proprio di performance di assorbimento. Assorbe, pensate, dai test che hanno fatto, fino al 6 volte più acqua rispetto all'asciugamano in cotone giusto per darvi un'idea, ed è un tessuto veramente morbido, molto sottile, adesso ve lo posso anche far vedere, sembra di toccare la seta, è molto diverso al topo rispetto ad un asciugamano classico, e ve ne accorgerete quando e se avrete modo di provarlo. E il fatto di essere ultra assorbente, cosa vuol dire? Vuol dire che ci permette di asciugare la chioma dimezzando i tempi di uh, asciugatura, ma soprattutto riducendo notevolmente i danni uh, meccanici che possono risultare dall'utilizzo del phon, cosa che non è, da, uh, non è scontata assolutamente perché uno uh, si risparmia tempo uh, passato con il phon in mano appunto a provare ad asciugare una chioma che è ancora piena di, uh, di acqua, ma uh, soprattutto il, uh, la, uh, il capello e la fibra ne conquista di salute sicuramente. Ovviamente, eh, come vi dicevo, io ho fatto una ricerca di mercato prima di proporvi questo, questo prodotto e con mio stupore ho visto che veramente ce ne sono non pochi, pochissimi eh, asciugamani in bambù in giro. Io eh, personalmente, da impenditrice, avrei potuto fare eh, arrivare questi asciugamani dalla Cina però questo non avrebbe sposato l'impronta ecologica che ha questo prodotto e quindi a questo punto eh, ho deciso di eh, mi sono intestardita nel trovare un fornitore eh, in Italia di fibra di bambù. Eh, io da capricorno poi dopo sono molto testarda e non mollo l'osso fino a quando non ottengo quello che desidero. Ordinarlo dalla Cina sarebbe stato molto più semplice, i costi sarebbero stati molto molto più piccoli rispetto a quello che è adesso il, il costo di produzione di questo asciugamano qui, e vi spiegherò il perché, ma io volevo sapere esattamente come veniva trattato, da dove proveniva il prodotto e così via. Anche è anche vero che attualmente uh, la fibra in bambù uh, non esiste Made in Italy, perché il bambù viene coltivato attualmente solo in Sardegna ed è un, un bambù solo a fine alimentare, quindi anche questa fibra viene importata dall'Asia. Però eh, viene importata la fibra grezza che poi viene eh, lavorata in Italia e io, nella mia caparbietà, sono riuscita a trovare, dopo varie ricerche, sono riuscita a scovare dopo mesi di ricerca un fornitore italiano che eh, tese il filo di bambù presso il suo stabilimento. In seguito, ottenuto il materiale greggio di eh, bambù, viene inviato per il finissaggio presso eh, una tintoria italiana specializzata per il lavaggio e la lavorazione finale. Quello che poi mi ha rassicurata anche che ha questa spugna ha anche la certificazione internazionale OECOTEX che è anche la certificazione nello specifico per la destinazione uso per i bambini che praticamente certifica che le tinture utilizzate non sono nocive in contatto con la pelle. Passiamo alle cose pratiche, per chi va bene questo tipo di asciugamano, va bene per tutti i tipi di capelli, ancora meglio per i capelli tendenzialmente secchi, i capelli che si elettrizzano facilmente e questo lo vedrete veramente dopo aver tenuto l'asciugamano in testa per 5-10 minuti. Il risultato finale cambia da così a così poi dopo me lo direte, ovviamente in base a quanto tempo tenete l'asciugamano in testa non è che vi ritroverete poi i capelli asciutti, anzi è sempre meglio fare una passata con il phon proprio per chiudere le squame e poi avere una chioma lucida, però, però vi assicuro che il tempo di asciugatura si riduce notevolmente, va bene per i capelli corti ma va bene anche per i capelli lunghi? Allora... Le dimensioni che abbiamo scelto di fare, quindi il, eh, il materiale utilizzato, la fila utilizzata, guardate, è grandissima, quindi sono 90x75, per però c'è una chicca. Eh, diciamo che eh, le dimensioni finali sono minori, sono un 85x62 eh, di altezza, perché? Perché praticamente ci sono, dovete conteggiare i bordi che abbiamo scelto di fare semplici eh, appunto proprio per rimanere con un prodotto puro quindi eh, di bambù e eh, c'è questo bordino che poi serve per fissare in maniera molto molto facile e senza eh, che scivoli dalla testa l'asciugamano, poi vi farò vedere come si fa. Quindi considerate che le dimensioni sono all'incirca un 85x62-63, ovviamente varia sempre, si tratta di una fibra naturale che appunto con il bordino che può variare un po', non sono delle dimensioni standard come insomma nel caso della fibra... Um, Sintetica, quindi può variare ancora di più. Le dimensioni possono variare un po' in seguito al lavaggio. Per chi non ha esperienza, non usa eh, nel quotidiano le fibre naturali, dovete sapere che anche questo qui, che io lo uso già da più di un mese, nel momento in cui lo bagniamo, quindi lo laviamo cambia proprio struttura, è come se la fibra si ricordasse che è un fuso, diventa molto rigida e molto pesante, è una roba incredibile, infatti ci sono rimasta la prima volta. E man mano che si asciuga torna ad essere soffice come prima, ovviamente mi raccomando non dovete lavarlo, l'asciugamano con una temperatura superiore a 60 gradi e utilizzate dei detersivi delicati, e vi consiglio una chicca che mi è stata data da Olesea, che è appunto dietro il progetto Riborn in Italy, grazie ai quali questi asciugamani sono stati poi cuciti, se non avete visto il video vi consiglio di vederlo, è il video della settimana scorsa, vi lascerò il link qui sopra da qualche parte, utilizzate del balsamo per capelli tutte le volte che lavate l'asciugamano e vedrete come tornano morbido, morbidi come il primo giorno in cui l'avete acquistato, e, e, se vi ricordate questa chicca vedrete che l'asciugamano sarà sempre come nuovo. Quindi tornando alle dimensioni dicevo che va bene quindi per i capelli corti come i miei, ma proprio grazie a queste dimensioni va benissimo anche per capelli lunghi oltre le scapole, quindi assolutamente uh, va bene per uh, entrambe le categorie capelli corti e capelli lunghi. E, Ovviamente, proprio perché non ho voluto fare un turbante, e ho scelto di fare un asciugamano classico, standard per certi versi, è perché volevo che potesse essere utilizzato, avere anche degli utilizzi diversi per chi ha delle esigenze diverse. Ossia, se hai un bimbo, proprio grazie alle proprietà di cui ti accennavo prima: antibatteriche e eh, antimicotiche, è un ottimo asciugamano eh, da bagno per, per il bimbo. Per chi ha problemi appunto e ehm, ha una pelle sensibile che si irrita facilmente, questo è il tessuto ideale da utilizzare per la cura del proprio viso. Mi raccomando, per chi eh, dovesse eh, poi acquistare il prodotto, va sempre lavato prima del primo utilizzo, come tutti i prodotti nuovi che appunto acquistiamo nei negozi. C'è una mh, cosa che eh, ci darei a dire su questa fibra. Come per tutte le fibre naturali, parliamo del lino, del, uh, della seta, anche il bambù presenta delle irregolarità e mi è capitato di vedere appunto su alcuni asciugamani che ho, vi farò poi vedere appunto anche in anteprima di che tipo di irregolarità parlo, che la fibra appunto non sia perfetta come la fibra sintetica, se prendete amicofibra è uguale dappertutto, cioè su tutta la superficie dell'asciugamano. Ebbene, nel caso delle fibre naturali, se eh, tenete presente appunto anche la seta, la più pregiata ha dei nodi proprio che si presentano sulla superficie, ma è una caratteristica proprio della fibra naturale. Quindi ehm, tenete presente questa cosa qui nel momento in cui acquistate un prodotto di questo tipo, perché il fatto di avere delle imperfezioni nella tessitura dell'asciugamano del, um, non vuol dire che è un difetto, è proprio la fibra che è così, quindi uh, non consideratelo un difetto, è, è una caratteristica del, della fibra naturale, della fibra viva. Ultimissima cosa sul discorso, appunto, fibra naturale e, e la sua forma che può variare e cambiare uh, in seguito a, al lavaggio oppure se lo stirate, come vi dicevo, è importante non superare i 60% gradi e non candeggiate va benissimo, l'eneio l'ho utilizzato, si è macchiato e va benissimo con un lavaggio a 40 gradi con i detersivi soliti quindi mi raccomando se volete mantenere una forma pressoché identica a quando lo acquistate da nuovo non insomma trattatelo bene l'asciugamano e vedrete che lo usufruirete per anni e anni a venire di un asciugamano che mantiene inalterate le sue proprietà, è giusto per darvi la panoramica totale su quello che è il prodotto, quindi l'asciugamano il packaging, il packaging, come parlavo ieri su Instagram nelle stories, è un discorso a parte, ho fatto delle ricerche per capire qual era la formula più adatta per inviarvelo come sapete i prodotti sono in vendita solo online eh, solitamente gli asciugamani come sapete vengono proposti in delle buste di plastica è una cosa che io mi sono assolutamente rifiutato di prendere in considerazione come alternativa perché non sposava l'impronta eh, ecologica di questo prodotto eh, quindi alla fine eh, per il momento eh, l'asciugamano mi verrà recapitato in una carta velina Uh, a foie che io poi adoro e questo rosa molto delicato e molto femminile secondo me e in futuro cambierà perché probabilmente ci sarà una scatolina tutta sua dedicata all'asciugamano quindi uh, ci tenevo proprio a uh, farvi vedere quanto è importante per me essere coerente in questo discorso perché ci tengo davvero tanto ho tenuto per la parte finale è quello che rende davvero speciale questo asciugamano, perché eh, per chi si fosse perso eh, il video che ho fatto la settimana scorsa, questo asciugamano ha questa forma qua grazie alla collaborazione con una realtà speciale, unica nel suo genere, un progetto di volontariato, di condivisione e di supporto. Che è Riborn in Italy. Vi lascerò nell'info box del video anche il link al social di questa piccola realtà che praticamente ha come scopo di inserire nel mondo del lavoro delle mamme, delle donne strappate alla violenza del mare, della strada o della guerra. Ecco, queste mamme imparano un nuovo mestiere e sono stata felicissima di dare il mio supporto affidando a loro la cucitura, quindi sono state loro a tagliare e a cucire questi meravigliosi asciugamani. Che praticamente voi acquistando darete a vostro turno il vostro supporto. Ovviamente io vi invito, come ho fatto già in passato, di visitare anche il loro shop online, eh, troverete il link nell'info box del video e potrete dare il vostro supporto diretto anche eh, alla loro realtà. Io nel mio piccolo veramente sono felicissima di aver trovato um, il modo di poter contribuire e, e dare il mio supporto a questa realtà e a, aiutare loro a, appunto, a prendersi cura un domani con maggiore serenità dei loro figli. E se il prodotto vi piacerà e avrà successo, ovviamente sarò più che felice di eh, poter tornare a um, proporre eh, a sostenere altre e altre donne. E mi piacerebbe tanto che appunto dessimo eh, il nostro contributo a questo movimento che mi auguro si, diventi sia sempre più grande in cui donne aiutano altre donne in difficoltà. Un'ultimissima precisazione, eh, con questo vi saluto e vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a questo punto del video. Le Ascomani hanno una disponibilità limitata ossia sono pochi pezzi relativamente pochi in base anche a quello che sarà la vostra richiesta perché ovviamente è anche un test per me e anche perché voglio capire se uh, il mio entusiasmo per questo tipo di prodotto poi dopo troverà riscontro nel vostro gradimento e ovviamente se poi vi piacerà tornerò a riproporlo sullo shop online il prima possibile. Lo trovate già disponibile sullo shop, vi lascerò il link qui nell'info box del video e anche qui da qualche parte nel, nel video e lo trovate scontato con un codice sconto promozionale per questi primi giorni. Niente, spero che questo video vi abbia dato la possibilità di conoscere un nuovo tipo di tessuto, certo è che per me riuscire a proporvi un prodotto ecologico, ultra assorbente, ultra performante, antibatterico, analergico, Uh, antimicotico straordinario per i nostri capelli ma anche per la nostra famiglia perché no in base all'utilizzo che ne vogliamo fare è un sogno diventato realtà e di questo vi posso solo ringraziare perché io so che troverò da, da vostra parte il consenso per un prodotto meraviglioso come questo. Ovviamente se avete dei dubbi, se qualcosa non è chiaro, potete lasciare un commento qui, eh, troverete appunto tutti i, i dettagli relativi al prodotto nella scheda prodotto come al solito sul sito e uh, vi lascerò qui sotto anche l'articolo relativo a tutto quello che uh, vi ho spiegato nel video di oggi perché appunto preferisce leggere invece che ascoltare, uh, riascoltare di nuovo il video per avere accesso a tutte queste informazioni vi ringrazio per uh, avermi fatto compagnia fino a questo punto del video anzi grazie per la grande pazienza e, um, ricordatevi di lasciare sempre il like per riuscire a far vedere il video a quante più persone, condividetelo se considerate che possa tornare utile a qualcuno, e ricordatevi di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo prestissimo, ve lo prometto. Ciao!